nuova puntata di parole al vento. <coughs> voi non potete capire noi, voi non potete farlo perché noi siamo voi noi. e voi, voi siete voi e se non fossimo noi non potremmo comunque essere voi, insomma, insomma noi. Ma noi non riusciamo a capire perché voi non riuscite a capirci, ma adesso, ma adesso io l'ho capito. Oh, com'è vero! Ogni singolo oggetto racchiude un'emozione, un ricordo o anche solo un'immagine che in un modo misterioso ci plasma, ci condiziona e ci rende ogni giorno quello che siamo. La sofferenza è il grimaldello che apre le porte del cuore. Il disagio esteriore spesso è il riflesso di quello interiore, che genera inquietudine e sconforto. Ah, che bellezza. Alcune volte la vita è ingiusta, tutte le altre volte è crudele. Ah... Um.